Abbiamo la fortuna di avere eh, il, ministro, il ministro per le politiche agricole Stefano Patuanelli, che credo sia collegato, dovrebbe essere collegato. Io mi sento, che... perfetta... mi sento perfettamente, mi sentite? Sì, sentiamo, non vediamo, ma sentiamo bene. Io vi vedo anche, ma eccoci, non, eccoci per, non perdete niente. Ecco. Ora ci vediamo che non vi perdete niente anche se non mi vedete. Grazie direttore, grazie per l'invito. Purtroppo tempi strettissimi perché devo rientrare a Roma e dovrò condensare questo mio intervento, ma vi ringrazio per l'invito. Bene, allora andiamo subito nel... Andiamo subito alle domande, allora, senza fare troppe introduzioni. E, cioè, non, non si può non partire dalla guerra e non partire dalla sicurezza alimentare, che è un tema che sembrava oramai eh, acquisito in Europa, anche se i francesi in particolare hanno sempre insistito, battuto su questo tema, e ora purtroppo la guerra ci ha sbattuto in faccia, il problema è che non abbiamo tutta questa sicurezza alimentare. Pensa che ci c'è stata imprudenza, disattenzione in questi ultimi anni in Europa oppure l'evento è talmente grande che non potevamo aspettarci una, una situazione del genere? Io credo che problemi complessi non abbiano mai una soluzione semplice. Anche nella fase di analisi va capito esattamente che cosa è successo, cosa sta succedendo, dove si è sbagliato e dove invece si è fatto eh, ciò che si doveva fare. Quando si parla di sicurezza alimentare, di eh, sovranità alimentare, bisogna capire eh, quanto è grande l'insieme dei paesi che compongono le aree che possono ambire ad avere un'autonomia un eh, di produzione del cibo è evidente che ogni Stato membro dell'Unione dell non può essere autonomo e autosufficiente dal punto di vista alimentare, l'Italia non ha le condizioni eh, geologiche, geografiche e gli spazi per essere autosufficiente, ma certamente eh, uno dei temi eh, su cui si è sbagliato è stato quello di eh, andare a vedere dove le produzioni costavano meno in qualche modo delocalizzato attività di produzione di eh, materie primarie eh, che invece avrebbero dovuto continuare a essere parte dei sistemi produttivi degli singoli stati credo che non dobbiamo dimenticarci che l'Europa è nata di fatto eh, dalla, attorno alla politica agricola comune eh, con la regolazione dei mercati con eh, la, la PAC che ha supportato le produzioni primarie eh, e questo è stato un valore sicuramente importante per eh, la costruzione dell'Europa eh, che oggi abbiamo eh, ma alcuni errori sono stati fatti appunto le delocalizzazioni anche delle produzioni primarie eh, sono un tema che eh, oggi ci, viene, ci si pone davanti come criticità. Eh, è chiaro che siamo di fronte ad un evento eh, di portata eh, assolutamente imprevedibile e drammatica e quindi è chiaro che non si può misurare la quotidianità, la normalità eh, della gestione delle attività produttive rispetto ad eventi così eccezionali. Un periodo appunto in cui usciamo con sistemi produttivi fragili dopo due anni di pandemia. È vero però che per eh, il futuro va, eh, bisogna capire quali sono le sfide da affrontare. La sfida energetica, come diceva prima... Eh, bene, Gorazza, eh, eh, è la sfida delle sfide. Eh, oggi quello che vediamo nei sistemi agroalimentari non è tanto una carenza eh, di materia prima, eh, i mercati sicuramente sono in grado di diversificare anche eh, in tempi rapidi gli approvvigionamenti, eh, ma è il costo delle produzioni, eh, e questo è strettamente legato alla necessità che il continente sia indipendente dal punto di vista energetico. Ecco appunto su questo, fra, fra tre giorni voi dovrete, la Commissione dovrà dare il parere sui piani nazionali per la PAC, però piani nazionali che sono stati presentati prima dell'inizio della guerra, dopodiché la Commissione ha aperto ai, ai governi dicendo se volete fare degli aggiustamenti potete, eh, potete, potete presentarli secondo lei, Ministro, al piano nazionale italiano saranno necessari degli aggiustamenti? Avete presentato qualche richiesta alla Commissione? La state mettendo appunto in queste ore? Ma io credo che bisogna affrontare nel modo giusto anche questa sfida. L'equilibrio che è stato trovato sulla riforma della PAC è un equilibrio credo il migliore possibile eh, con grande ambizione verde, con grande ambizione di transizione, ma con il sostegno però eh, degli asset produttivi fondamentali di diversi stati e dei paesi membri dell'Unione. Eh, oggi retrocedere da quelle scelte, lo credo un errore dal punto di vista strutturale, nonostante l'emergenza attuale, credo che sia giusto valutare eh, una messa in campo della riforma magari con una eh, tempistica diversa, eh, intendo dire che il piano strategico nazionale eh, determina le condizioni di contorno degli assetti produttivi eh, per l'intero settennato in realtà già ridotto dal primo biennio di transizione quindi dal 23 al 27 eh, se noi oggi andiamo a modificare i piani strategici rispetto all'emergenza attuale rischiamo di modificarli per tutto il resto del settennato quando magari eh, in un Tempo non così lungo si riesce a ritornare a una normalità produttiva e quindi credo che sia più logico intervenire con una sospensione temporanea di alcuni eh, aspetti. Peraltro eh, la Commissione ha dato disponibilità ad adeguare i piani eh, per già, eh, aspetto già previsto da dai nuovi regolamenti della NOPAC perché entro il 31 marzo Uh, la Commissione si esprimerà sui piani di 19 Stati membri, tra cui l'Italia, uh, noi risponderemo nei 60 giorni successivi rispetto alle osservazioni che la Commissione farà, anche modificando alcuni aspetti e potremo farlo, avremmo potuto farlo comunque. Quello che però ovviamente non si può fare è stare al di fuori dei regolamenti, quindi le modifiche regolamentari che sono state portate sulla, uh, con la riforma della nuova PAC rimangono tali. E io credo che sia giusto così e sia giusto invece ragionare su un'entrata in vigore eh, posticipata della nuova PAC, avendo magari il 2023 come ulteriore anno di transizione proprio per affrontare eh, il, il tema emergenziale attuale. Eh, andare a cambiare strutturalmente i piani credo sia un errore. Quindi, Questo è tra l'altro lei... che abbiamo chiesto in commissione. Come Paese l'abbiamo chiesto in commissione. E quindi, appunto, stando ancora legati alla guerra, a questa fase di transizione che lei vede protrarsi, eh, sul fronte sanzioni, pensa che eh, l'Italia sia in grado di affrontare le sanzioni che abbiamo imposto, che ci sia ancora margine, perché si sta parlando di una nuova tranche di sanzioni, eh, l'agricoltura italiana è in grado di sopportare ancora uno sforzo, secondo lei? l'agricoltura italiana va supportata in questo sforzo, non si può chiedere alla, ai produttori di affrontare da soli, eh, abbiamo l'esperienza del 2014 delle, delle sanzioni imposte dopo quella fase e dell'impatto che hanno avuto su alcune filiere produttive del settore primario. Eh, credo che il tema vero è che oggi, eh, vedete, c'è una grande differenza tra eh, la manifattura, l'industria della trasformazione e il settore primario. L'industria ha la capacità di avere dei margini di reddito superiori in via ordinaria nel mondo produttivo agricolo, dove le margini in sono molto basse eh, e quindi l'agricoltore non può da solo sopportare un aumento di posti di produzione così alto eh, e quindi... Il settore primario deve essere supportato in questa fase dal punto di vista economico. La richiesta di un Energy Recovery Fund è sacrosanta, va fatto con debito pubblico comune, con debito pubblico europeo, così come si è stato fatto il piano in Next Generation EU. Credo che sia stata la, la svolta nell'affrontare la pandemia. Eh, è stata proprio quell'idea di avere un debito pubblico comune, eh, la differenza tra, tra la pandemia e la situazione di oggi è che la pandemia aveva un effetto orizzontale su tutti, ehm, scusa, su tutti i settori, su tutti i paesi e quindi tutti i paesi hanno affrontato più o meno allo stesso modo, nonostante le resistenze iniziali della parte di Isagrad e dei paesi del nord, ma poi si è giunti a un accordo perché tutti erano impattati dalla pandemia e dagli effetti economici. Oggi questa crisi è asimmetrica, il costo dell'energia per noi è un grosso problema, per altri paesi non lo è. E questo è il rischio che si torni all'egoismo degli stati membri e non si supporti invece un'idea di debito pubblico comune. Eh, le sanzioni siamo in grado di affrontarle? Sì, con questi supporti sicuramente siamo in grado di affrontarle. D'altra parte non c'è alternativa, perché in questo momento eh, rendere più fragile possibile l'economia russa affinché ci sia uno stop all'uso delle armi è l'unica strada che abbiamo davanti. Grazie. E domani lei farà un'informativa alla Camera, credo che sia ancora in calendario. Ci può, con rispetto dovuto ai deputati, ci può anticipare qualcosa di questa informativa? Ci sarà qualche novità che ancora non conosciamo? Beh, diciamo che eh, affronterò la... Gli argomenti dando un quadro d'insieme della situazione attuale: di come eh, ovviamente la chiusura di mercati di approvvigionamento, comunque importanti come la Russia e Ucraina, eh, siano all'attenzione del governo rispetto alla necessità di diversificazione degli approvvigionamenti, rivolgendosi prevalentemente al mercato interno europeo, Francia e Germania per quanto riguarda i cereali. Eh, con alcune difficoltà rispetto al mais, rispetto ai fertilizzanti, eh, alla necessità di approvvigionamenti pa, verso paesi lontani che quindi eh, uno azione che implica un aumento dei costi, quantomeno del trasporto di questi, di questi beni che arrivano da paesi più lontani. E faremo anche un'analisi degli strumenti, delle cose chieste in Europa e delle cose che l'Europa ha già deciso di fare, l'attivazione della, della riserva di crisi è un primo passo, secondo me, insufficiente, eh, perché di fatto si tratta di mettere a disposizione degli agricoltori i soldi degli agricoltori stessi perché la riserva di crisi per 350 milioni è finanziata con i pagamenti diretti del primo pilastro quindi con i soldi già degli agricoltori eh, si aggiungono 150 milioni del bilancio europeo che secondo me sono troppo pochi eh, così come eh, al momento ci sembra un po' timida l'apertura rispetto alla possibilità di incrementare le produzioni eh, sulle aree cosiddette ecologiche o sulle uh, aree a riposo e eh, noi insisteremo per avere più risorse sui pagamenti accoppiati proprio per aumentare alcune cap capacità produttive e dopodiché parleremo anche delle risposte italiane di quanto abbiamo già provato a fare nell'ultimo decreto perché credo che le 35 milioni di rifinanziamenti. 20 milioni per la ristrutturazione dei mutui, la rinnovazione tramite garanzie SMEA, eh, sono comunque primi segnali, oltre ovviamente al credito d'imposta, sia generalizzato su tutte le imprese per l'aumento dei costi di energia, gas e energia elettrica, e anche per specifico per agricoltura, acqua, cultura e pesca, eh, il credito d'imposta sul gasolio, eh, strumenti certamente ancora limitati ma in questa fase tutto quello che potevamo fare lo stiamo facendo. Chiaramente io sono confidente e mi auguro che a livello europeo si capisca che questa crisi va affrontata nella stessa misura e nello stesso modo in cui è stata affrontata la crisi Covid. L'altro giorno lei ha firmato il decreto agrisolare. Quante risorse ci sono e quanto può aiutarci più volte ha citato la, la necessità di interventi sull'energia, abbiamo un problema di renderci sempre più indipendenti dalla, dalla Russia. Quanto ci può aiutare questo percorso? Beh, io credo che sia una, uno strumento fondamentale, perché un miliardo e mezzo uh, di uh, Sostegno diretto per la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture delle stalle, dei capannoni, delle attività produttive del settore primario, eh, destinato per l'80%, anche un po' più dell'80%, ai, ai produttori primari puri, quindi alle aziende agricole, eh, con la possibilità di realizzare impianti fino a 500 kW, con un incentivo massimo di un milione di euro a, eh, a produttore. Eh, e quindi un sostegno forte per realizzare impianti che eh, debbano soddisfare prevalentemente eh, la, il consumo energetico eh, dell'azienda perché la nostra idea non è quella di mettere in rete eh, energia ma è quella di consentire a ciascuna azienda del settore primario di essere indipendente dal punto di vista energetico eh, se noi avessimo fatto questa cosa questo... Delle, delle, ha aumentato la capacità di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, quindi fotovoltaica delle aziende, eh, prima dell'aumento dei costi di energia, oggi quell'aumento non avrebbe effetto sulle aziende agricole, questo eh, sì. chiunque può capire l'importanza di questa misura. Eh, abbiamo firmato il decreto, viene notificato in Europa, eh, poi ci saranno i bandi con una misura a sportello, quindi molto rapida e facile per le aziende. Ricordo che fino ai 200 kilowatt di produzione l'intervento è, eh, visto il decreto del primo marzo fatto da questo governo, è da ritenersi con manutenzione ordinaria e quindi privo di qualsiasi eh, lungaggine burocratica autorizzativa eh, che frena troppo spesso la capacità di installare eh, dinamiche di approvvigionamento energetico da fonte rinnovabile nel nostro paese. Ministro, so che lei deve andare Le faccio un'ultimissima domanda che è un po' un regalo alla, a Gea, alla nostra sorella Gea. Lei ha paura di passi indietro sulla sostenibilità da parte dell'Unione Europea adesso per far fronte a questa emergenza o riusciremo a, a mantenere la barra dritta sulla, su questa, verso la, nella strada dell'economia sostenibile? No, io sono convinto che riusciremo a tenere la barra dritta facendo, coniugando la capacità di produrre cibo di qualità eh, accessibile a tutti garantendo la sicurezza alimentare ma eh, riducendo gli impatti sull'ambiente. Questa è la grande sfida, una sfida che stiamo combattendo con tutte le nostre forze e sono certo che gli agricoltori in primis sono pronti ad accettarla questa sfida e non retrocedere sugli obiettivi che ci siamo fissati. Ministro, io la ringrazio enormemente per il suo tempo in queste giornate che so che sono particolarmente impegnative e quindi augurandoci di averla presto fra di noi, la salute la lascio tornare a Roma. Buon, buon lavoro e grazie a tutti.